buongiorno a tutti e bentornati in questo video parleremo di microscopia e più precisamente di microscopia ottica partiamo subito con un microscopio stereoscopico qui vediamo un microscopio stereoscopico portatile ottimo per osservare minerali fossili, fiori, piante il microscopio stereoscopico è perfetto per apprezzare la profondità di un oggetto, per poter osservare bene le tre dimensioni. Qui vediamo nuovamente la messa a fuoco. Adesso passiamo ad osservare della fibra, fibra sintetica con un microscopio sempre stereoscopico. In questo caso al posto di un oculare abbiamo inserito una telecamera per microscopia. Ecco questa è una fibra sintetica. Vediamo i singoli filati che compongono questo cordoncino. Mettiamo a fuoco e modifichiamo anche l'illuminazione. In microscopia ottica la luce è fondamentale. Sempre con un microscopio stereoscopico e con una telecamera per microscopia vediamo un altro tessuto. Prima abbiamo osservato un tessuto bianco, qui invece è un tessuto colorato. Grazie per la vostra attenzione e se volete iscrivetevi al nostro canale su YouTube. Vi aspettiamo per i prossimi nostri video e buona microscopia a tutti!